Cosa è accaduto? Il Teodosio divide alla sua morte, l'impero romano, in due parti, occidente e oriente. Attenzione alla prima lettera del nome Onorio. Inizia però Onorio governerà occidente. Attenzione alla seconda lettera del nome Arcadio, R. Arcadio governerà ad oriente.